Benvenuti in questo nuovo video su Forza Horizon 5 Io sono Glacial Sphere e questo è il primo video su questo fantastico nuovo gioco che attendevo da un po' di tempo Ho appena completato il cosiddetto tutorial e voglio dirigermi al primo evento Horizon della storia proprio, della campagna tra virgolette di questo gioco e volevo fare questo video per farlo diciamo in blind con... Uh, in blind in video quindi andiamoci voi cosa ne pensate di questo gioco? scommetto che ci state già giocando almeno alcuni di voi di sicuro e eh, guarda quest'auto di merda e eh, premi Y per riavvolgere no non accadrà questa volta guarda questi che si mettono in mezzo apposta per non farmi passare vedo che il gioco tra l'altro è molto popolato ci sono un sacco di tryvatar in giro allora mentre andiamo vi dico che sto giocando su PC eh, sì, Su PC ma tanto c'è il crossplay quindi volendo posso giocare tranquillamente con quelli che hanno una Xbox E sto giocando a settaggi ultra Quindi questa è la praticamente qualità massima che potrete vedere in giro Inoltre sto registrando con Shadowplay Non con OBS Quindi in teoria il bitrate non dovrebbe sminchiare del tutto il video Ora eccoci qui al primo evento di Forza Horizon 5. Il tutorial poteva essere un pochettino più spettacolare, ma è stato comunque molto figo, specialmente quando siamo entrati nella tempesta di sabbia, quella parte è stata davvero bella. Specialmente anche per l'effetto audio che c'era. Perdonatemi, nel frattempo la qualità audio e video, o perlomeno video della webcam, ma purtroppo ho dei mezzi di fortuna Ecco Haley che ci spiega un po' di roba Ok Andiamo con la gara. La difficoltà l'ho impostata su superiore alla media Devo riprenderci un po' la mano quindi non vado subito su difficoltà alte Tanto abbiamo aree che si sbloccano, strade che si sbloccano Perché ovviamente è l'inizio e è tutto da sbloccare, questa cosa è fighissima <ride> Guardate che bello Graficamente questo gioco è pauroso È il non plus ultra per quanto riguarda il realismo Lui insieme a Microsoft Flight Simulator Sì, Fright, Flight Simulator E tra l'altro tutte e due inclusi nel game pass, cioè è una cosa incredibile. Comunque godiamoci ora questa gara. Sembra che abbia davanti Devil Kree. Nelle, nel nel, nel competismo nel di questo gioco, ecco. Nel frattempo qua, frenare non serve quasi a niente in questo momento. Stiamo anche andando abbastanza piano, in verità. Disse prima di schiantarsi contro il Galvale. Ok, non, non presterò troppo attenzione alle parole che dicono Scott Ramiro che, che è la linea comica palesemente, è Martellone di Forza Horizon 5, ecco Scott, Ramiro, Haley, Alejandra, tutti i personaggi perché diciamocelo chi se ne frega, cioè sinceramente. Apprezzo che loro abbiano messo. Comunque si sono impegnati anche a fare questi dialoghi, però sti cazzi. È un tipo di auto. Ok, si va con le moto. Ok, qui è necessario frenare voilà. Bella lì Ma devo superarle? Oppure l'evento eventi esibizione eh, Se non ricordo male Sono abbastanza scriptati E se, de se devono essere superati Si fanno superare loro Ecco qua che vado a sbattere, perché parlando mi sono distratto e non ho visto la curva. Argilla sfatta. Beh, hanno praticamente preso tutto quello che potevano prendere da Forza Horizon 4 e si sono concentrati esclusivamente sulla mappa e sul creare questo ambiente, questa ambientazione bellissima del Messico. Ecco perché l'hanno anche fatto uscire comunque in relativamente poco tempo, perché Forza Horizon 4... Ed è del 2016 se non ricordo male. E a livelli di contenuti è stato aggiornato in continuazione. No, ho mancato il checkpoint, really? E eh, mi beccherò la penalità. Non riavvolgo. Pensavo di averlo preso di striscio. Siamo al 75%, ok. E qua ho frenato anche un po' troppo. Va che grafica, va che bella. Proviamo a metterci dentro l'auto. Anche se devo ammettere io preferisco la visuale da fuori Però da dentro hai anche un, uh, un suono completamente diverso Molto più immersivo Ma che mi tirano addosso gli alberi? Uff uh! oh, Figo Vai vai vai no, Figa, ah. Bella lì Sono le della libertà completata Conclusa al primo posto e come vedete era scriptato Ho fatto cagare eppure sono arrivato primo Bene continua Un altro bello obiettivino Ah, ci regala anche l'auto la ford escort del 1994 è a questione ignorantissimo di auto quindi se dirò delle stronzate eh, niente dirò delle stronzate semplicemente ok tutta la abilità definita via eh, ci sono solo dei dati riguardo alla nostra attività Vediamoci al festival, così discutiamo qui cosa vuoi fare E eh, noi andremo al festival Ecco, lì potete vedere il mio nome, Francesco C'è stata anche una brevissima creazione del personaggio, ma niente di che Un aspetto ultra secondario del gioco Spostatevi Vai, sverniciamo Fighters. copyright Aia. Spero che non mi metti il copyright su youtube a questo punto Sì, questa è una cosa che c'era anche in Forza Horizon 4 Si, yeah. sì, possiamo fare punti con un'auto e spenderli su tutte le altre comunque. Eh, ne ho solo uno? Sì, ne ho solo uno, perfetto Beh, direi che questo video, mentre io vado al, alla prossima tappa, può finire qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video di Forza Horizon 5, dato che ne arriveranno sicuramente altri. Dai, lascia Aspire tutto, al prossimo video!